Ineas International Rally Stop racism and police violence. The working class and the oppressed should not pay for the coronavirus crisis. We support the struggles of the youth, Black and brown people and the working class who are fighting and suffering the worst consequences of the pandemic. International meeting international stop the racism and the violences policières. We support the of youth, the jeunesse, the, Act. It's of and the class ouvrière and the opprimers, car ce sont ceux qui combattent et vivent les pires conséquences de la crise sanitaire. Ato international simultaneo. Basta de racisme and violences policiales. Que la classe trabalhadora and the opprimers don't pay for the coronavirus crisis coronavirus. Apoiamos as lutas da juventud, da classe trabalhadora e di todos os oprimidos, che tamo combattendo e soffrendo as piores conseguencias do coronavirus. Zeitgleiche, internationale veranstaltung. Schluss mit rassismus und polizeigewalt. Die Arbeiterinnenklasse und die Unterdrückten sollen nicht die Krise des Coronavirus zahlen. Wir unterstützen die Kämpfe der Jugend, der Arbeiterinnenklasse und aller Unterdrückten, die die schlimmsten Folgen des Coronavirus erleiden und gegen sie kämpfen. Atto Internazionale Indiretta basta con il razzismo e la violenza della polizia basta far pagare la classe lavoratrice e gli oppressi per la crisi del coronavirus sosteniamo le lotte dei giovani della classe operaia e di tutti gli oppressi che combattono e subiscono le peggiori conseguenze del coronavirus atto internazionale simultaneo basta del racismo e violenza policial che la classe trabajadora e los oprimidos no paguemos la crisi del coronavirus Apoyamos las luchas de la juventud, la clase trabajadora y de todos los oprimidos que estamos combatiendo y sufriendo las peores consecuencias del coronavirus. Dias, y Buongiorno, Miriam, benvenute e benvenuti. Nicolas Miriam, come stai? Vi auguriamo anche buon pomeriggio, buonanotte, perché ci guardate da diversi fusi orari. Dagli studi di La Ischierda Diario, in Argentina, vi diamo il benvenuto a questo evento internazionale. Questo evento viene trasmesso simultaneamente in diversi paesi. È trasmesso in inglese, francese, spagnolo, portoghese, italiano e tedesco. E potete seguirlo dalle diverse pagine dei nostri giornali, via YouTube, via Facebook, nelle diverse lingue in cui lo trasmettiamo in diretta. Molto bene Nicolas salutiamo coloro che in questo momento si uniscono a questo evento internazionale e ci guardano da Stati Uniti Messico, Costa Rica, Venezuela, Colombia Ecuador, Perù, Brasile, Cile, Bolivia, Uruguay, Argentina in Europa Francia, Regno Unito, Stato Spagnolo Germania, Italia e diversi altri paesi Nico. La lista prosegue potremmo dire e ci vedranno anche indifferita, Miriam, perché è già molto tardi. Ci vedranno anche i nostri amici della Corea del Sud e di altri paesi dell'Asia. Ci uniamo all'ondata che sta facendo il giro del mondo nel ripudio del razzismo in tutte le sue forme. Ci parleranno dagli Stati Uniti, dove il grido Black Lives Matter, le vite nere contano, ha attraversato 2.500 città e interi paesi, generando quella che è considerata la più grande ondata di mobilitazioni nella storia di quel paese. Milioni di persone sono scese in strada nel cuore del capitalismo, lì negli Stati Uniti. Sentiremo anche interventi da Francia, Regno Unito, Germania e Brasile, paesi che sono stati scossi da grandi manifestazioni. Qui in Argentina, col Frente Schierda, di cui facciamo parte, insieme al Partito Obrero, a Ischierda Socialista e all'MST, il nostro partito, il PTS si è mobilitato come, come parte di questo movimento che sta facendo il giro del pianeta. Dal tempo dei conquistadores, nel nostro continente, abbiamo vissuto il genocidio e la costante sottomissione dei popoli indigeni, insieme alla schiavitù della comunità nera portata con la forza dall'Africa. E oggi vediamo in tutto il mondo come questo legame inscindibile, che unisce il razzismo con il capitalismo e anche con lo sviluppo dell'imperialismo, viene denunciato sempre più a gran voce. Il razzismo, guidato dalle classi dominanti, continua ancora oggi. Nel nostro paese stiamo combattendo contro la discriminazione subita da senegalesi, boliviani, peruviani, paraguayani e molti altri migranti, così come contro la tradizione reazionaria di chiamare teste nere coloro che provengono dall'interno dall o fanno parte di comunità indigene. Questo atto ha come bandiera anche il ripudio della violenza della polizia e delle forze di sicurezza dello Stato. Non riesco a respirare. Questo grido che ha fatto il giro del mondo ricordando George Floyd sotto il ginocchio del poliziotto Derek Chauvin si ripete in molti, molti paesi. Beh Nicolas, in Francia per esempio con Adama Traoré è stato anche il grido disperato di Walter Nadal prima di essere ucciso dalla polizia a Tucumán qui in Argentina, provincia governata dallo stesso peronismo di Alberto Fernandez. E la polizia è coinvolta ogni giorno in numerosi crimini come la recente scomparsa e l'assassino di Luisa Espinosa che abbiamo denunciato dal frente di schierda. Nicolas. Sì, quello che qui chiamiamo il grilletto facile della polizia continua a prendersi la vita dei giovani, della grande Buenos Aires e di altre città del paese. E non è un caso che il governo nazionale, i governi provinciali, sia che appartengano al governo che all'opposizione di destra abbiano la responsabilità di venire a dare potere alle forze di sicurezza nel loro insieme. Per questo diciamo anche, Facundo Castro, sospettato di essere stato rapito dalla polizia di Buenos Aires, deve riapparire vivo. Il coronavirus che colpisce l'intero pianeta colpisce anche e soprattutto l'area metropolitana da dove stiamo trasmettendo, qui l'area metropolitana di Buenos Aires. I casi sono in aumento e riguardano soprattutto i poveri, i lavoratori in prima linea, la sanità, i trasporti, le fabbriche e i negozi, Nicolas. Sì, questa situazione dei lavoratori non riceve molta pubblicità sui media, mentre gli aiuti concessi dallo Stato sono del tutto insufficienti. Il governo sta rinegoziando con i creditori il debito estero illegittimo e illegale che tanto abbiamo denunciato. Offrono come gesto di buona volontà i tagli alle pensioni. Ecco perché questo atto è stato convocato anche per dire che la durissima crisi economica che si sta sviluppando con più fame, povertà, con più licenziamenti, disoccupazione, salari più bassi e insicurezza del lavoro deve essere pagata dalle banche, dalle grandi aziende, dai capitalisti, non dai lavoratori che dobbiamo affrontare e tagliare i meccanismi di indebitamento ai quali l'imperialismo e il capitale finanziario ci sottopongono Infine vogliamo riaffermare con questo atto che rifiutiamo la nuova offensiva di Trump e dello Stato di Israele contro il popolo palestinese con il suo piano di annessione della Cisgiordania. Bene, iniziamo la trasmissione allora. Dalla Francia, questo è Anas Kasib. Anas, leader dei ferrovieri di, di Parigi, militante della corrente comunista rivoluzionaria del nuovo partito anticapitalista. Fa anche parte della redazione del giornale online Révolution per Manon. Lo ascoltiamo, Nicolas. Yeah. Salve a tutti, mi chiamo Anas, sono un lavoratore delle ferrovie della regione di Parigi Nord e faccio parte di una generazione di lavoratori provenienti dai quartieri popolari ed immigrati della Francia. Tutta la mia famiglia viene dal Marocco, mio nonno era uno di quei soldati che servivano come carne da cannone per gli interessi della Francia nelle sue guerre imperialiste. Mio padre come me era un ferroviere, uno di quelli che venivano chiamati Shibani e che, essendo stranieri, venivano sempre sempre trattati come lavoratori di seconda classe, con diritti e condizioni di lavoro e salariari inferiori a quelli dei ferrovieri francesi. Sono cresciuto nella periferia parigina. Il razzismo e la violenza della polizia li conosco da quando ero ragazzo. Ricordo per esempio all'età di 13 anni come la polizia ci ha trattato quando uscivamo da scuola, perquisendo i nostri zaini e mettendoci tutti contro il muro, per nessun altro motivo se non quello di umiliare i giovani dei quartieri popolari fin da piccoli. Mi ha colpito come molte famiglie della nostra classe anche il Covid-19, che si è preso uno dei miei parenti. Ecco perché la ribellione contro il razzismo e la violenza della polizia negli Stati Uniti, sullo sfondo di una pandemia e di una crisi sanitaria mondiale, è stata per me una boccata d'aria fresca. Ma soprattutto ha cambiato la mentalità di milioni di lavoratori e di giovani negli Stati Uniti e in altri paesi. In Francia abbiamo appena vissuto una particolare stagione politica. Quest'anno infatti è stato caratterizzato da un'intensa lotta contro la riforma delle pensioni, guidata dal settore dei trasporti per 60 giorni, e da un ritorno a forme di auto-organizzazione che non vedeva da molti anni. Questa stessa sequenza è stata seguita in Francia ma anche a livello internazionale da una crisi sanitaria storica che al di là dei problemi di salute e dell'esplosione del tasso di mortalità nei quartieri popolari ha rivelato in modo importante le disuguaglianze sociali e razziali che potrebbero anche essere descritte come un rafforzamento degli antagonismi di classe tra una borghesia comodamente confinata e una gran parte della classe operaia esposta con la gioventù precaria in prima linea. Il ruolo centrale del proletariato non è mai stato così visibile su larga scala la borghesia non è mai stata così incapace di rendere invisibili gli eroi della classe operaia, come gli addetti alle pulizie, i cassieri, i fattorini e ancor più gli operatori sanitari o del servizio pubblico. Abbiamo potuto vedere all'inizio della quarantena, in vari settori piuttosto arretrati nelle ultime sequenze di lotta di classe, fenomeni di astensione collettiva dal lavoro per chiedere l'arresto della produzione non essenziale. Mentre la crisi economica si sta intensificando in Francia, abbiamo visto più di 500.000 disoccupati in più nel primo trimestre e una serie di annunci di massicci piani di licenziamenti nelle grandi imprese, non è ancora sul terreno del movimento operaio organizzato che abbiamo visto le prime vere esplosioni. Questa esplosione ci è giunta dagli Stati Uniti in seguito alla morte di George Floyd, che ha suscitato rabbia in tutto il mondo, con grande intensità, e in Francia in particolare con l'emergere di una generazione che unisce giovani razzializzati dei quartieri popolari e giovani delle grandi città, ribelli alla violenza della polizia e al razzismo di Stato. Da settimane sentiamo membri del governo e giornalisti al servizio della classe dominante che ci spiegano che quello sta, che sta succedendo negli Stati Uniti non ha nulla a che vedere con la situazione in Francia e che sarebbe un peccato fare il paragone con il paese dei diritti umani dimenticano deliberatamente parte del passato della Francia, quello dei massacri commessi nelle sue ex colonie da Santo Domingo all'Algeria e che hanno dato alla Francia un tale know-how in termini di repressione che ha potuto esportarlo in altri paesi, in particolare in America Latina, oltre che utilizzarlo nei suoi quartieri popolari. Non per niente, quindi, lo slogan Black Lives Matter ha trovato un eco così rapida nella lotta per la giustizia e la verità per Adama Traoré, il comitato portato avanti da Assa Traoré, sorella di Adama, che è diventata la musa dell'antirazzismo in Francia, ma anche riconosciuta in altri paesi, poco tempo fa premiata ai Bet Awards. Ha riunito lì decine di migliaia di persone per denunciare la violenza della polizia e il razzismo di Stato, nonché lo stretto legame tra la morte del fratello e quella di George Floyd, morto asfissiato per mano della polizia. Per 40 anni non abbiamo visto fenomeni così importanti sul fronte antirazzista. È anche la prima volta che un movimento totalmente indipendente dal regime e dallo Stato riesce a riunire così tante persone, soprattutto con nuove alleanze costruite negli ultimi 4 anni. Per fare un esempio, dovremmo considerare che la prossima marcia commemorativa per Adamatra Traore il 18 luglio sarà con le organizzazioni giovanili per il clima e quella del 2019 aveva fra le sue fila i Gilets Jaunes. Noi stessi, negli ultimi 4 anni, abbiamo sviluppato con loro legami forti e di fiducia, in particolare. Con una manifestazione congiunta nel 2018 in cui abbiamo chiesto congiuntamente alla classe operaia e ai quartieri popolari di unirsi al movimento dei gilets jaunes fin dall'inizio intorno a quello che è stato conosciuto come il polo Saint-Lazare. Per il momento, se le parole d'ordine per lo scioglimento dell'istituzione di polizia non si sono ancora consolidate, come si vede negli Stati Uniti, resta il fatto che l'ultimo grande giro di vite contro i gilets jaunes o contro i lavoratori dei trasporti pubblici, molti dei quali sono anche razzializzati e provengono dai quartieri popolari, ha permesso oggi, in Francia una polarizzazione politica a sinistra, mettendo così in discussione il sistema istituzionale e non, come in passato, derubricando a violenza o razzismo individualizzato. La crisi organica qui si sta intensificando e sia l'istituzione di polizia che il governo Macron stanno affrontando un crescente livello di sfiducia dal basso. Le ultime elezioni comunali lo hanno confermato ancora una volta con una sconfitta insolita per un partito al potere, che testimonia quanto il governo sia detestato tra le classi popolari e la difficoltà che dovrà affrontare i prossimi scontri di, della lotta di classe. Ma la crisi del macronismo non deve andare a vantaggio di progetti reazionari come quello di Marine Le Pen e del Rassemblement National. Su un altro livello, l'alternativa che i vecchi partiti della sinistra istituzionale come i Verdi e il Partito Socialista stanno cercando di costruire sulla base dei loro buoni risultati a livello comunale non può che portare a nuove delusioni per i lavoratori. È in questo senso che come Révolution Permanente abbiamo combattuto affinché l'MPA, che appena eletto uno dei suoi principali portavoce operai, Philippe Tout, al Consiglio Comunale di Bordeaux, uno strumento per la costruzione di un vero partito rivoluzionario di lotta in Francia, integrando varie tradizioni dell'estrema sinistra, oltre che parte dell'avanguardia emersa nella lotta di classe che si sta svolgendo nel Paese dal 2016. Il ruolo dei rivoluzionari in questo periodo sarà quello di porre più che mai l'urgenza di strappare il potere dalle mani della borghesia, per una trasformazione sociale, al fine di porre fine al capitalismo, al razzismo e al patriarcato. Ma per questo dovremo lottare contro le politiche capitalistiche che cercano di opporsi ai proletari di diversi paesi, facendo dell'immigrazione, del lavoratore del paese vicino il capro espiatorio della miseria di cui i capitalisti stessi sono gli unici responsabili. Ma dobbiamo anche lottare contro le politiche della direzione sindacale burocratica che dividono le lotte, isolando i lavoratori nel corporativismo e in una lotta puramente economicista. Dobbiamo lottare per l'emancipazione di tutti i lavoratori e dell'umanità, contro il razzismo, l'oppressione e lo sfruttamento. Per questo motivo ci battiamo perché organizzazioni del movimento operaio, a cominciare dai nostri stessi sindacati, lottino contro il razzismo sistemico e la violenza della polizia. Questo è l'unico modo per costruire alleanze tra i giovani lavoratori spesso precari dei quartieri popolari e i lavoratori delle grandi aziende, per strappare il potere dalle mani dei capitalisti e gettare le basi di una nuova società senza sfruttamento e oppressione. È dunque nell'unità della nostra classe in ogni paese, oltre che a livello internazionale, che dobbiamo lottare. Abbiamo visto fino a che punto i confini imposti dalla borghesia non sono quelli della lotta di classe. Abbiamo appena avuto l'esempio della situazione negli Stati Uniti con la morte di George Floyd, ma abbiamo anche visto di recente come il movimento di gilets jaunes in Francia abbia aperto la strada a una nuova ondata di lotti in Cile, Ecuador, Libano e Algeria. Questo incontro internazionalista fa eco a questa realtà di una lotta di classe sempre più internazionale e pone la necessità di costruire un'organizzazione mondiale rivoluzionaria con un programma offensivo per difendere la sopravvivenza della nostra classe e per definire a lungo termine, come direbbe Trotsky, chi dovrebbe essere il padrone di di casa e per strappare il potere a quella manciata di parassiti che quando non sfruttano i proletari li lasciano morire durante le epidemie, come nelle guerre o nei disastri climatici causati da loro stessi, per i propri interessi. Il prossimo, episodio sarà caratterizzato, il prossimo periodo sarà caratterizzato da una grave crisi economica, unita a una persistente crisi sanitaria, oltre che dalle esperienze della recente lotta di classe, ancora fresche nella memoria collettiva della nostra classe. Non abbiamo dubbi sull'intensità della lotta di classe in Francia e anche su su scala internazionale nel prossimo periodo. È quindi strategicamente e politicamente che dobbiamo prepararci, non tanto alla lotta per la lotta, ma soprattutto a conquistare vittorie che preparino il rovesciamento della borghesia su scala mondiale. È a questo compito emozionante, indispensabile per la nostra sopravvivenza, che vi invitiamo a partecipare. E a nome di Révolution Permanente vogliamo porgere il nostro saluto rivoluzionario a tutti gli spettatori di questo incontro internazionale della frazione trotskista. Grazie mille Anas. Molto bene quello che abbiamo sentito dal nostro compagno in Francia. E ora sentiamo Miriam il saluto da Londra, dalla nostra corrispondente nel Regno Unito. Sentiamo Alejandra Rios. Andiamo con lei adesso. Hello comrades, my name is Alejandra. Salve compagni, mi chiamo Alejandra, sono un'insegnante universitaria e attivista e porto i miei saluti a questo atto internazionale. Viviamo in un periodo eccezionale in cui l'omicidio di George Floyd, per mano della polizia, ha dato il via a proteste mondiali contro il razzismo e sembra portare a un cambiamento culturale nella società, guidato dalle giovani generazioni. Centinaia di migliaia di persone hanno marciato nelle città del Regno Unito sotto la bandiera di Black Lives Matter, chiedendo la fine del razzismo e della brutalità della polizia, ma anche individuando le radici del razzismo contemporaneo, nel colonialismo e nell'imperialismo, in particolare quello dell'impero britannico. La svolta è avvenuta nella città di Bristol il 7 giugno, quando i manifestanti hanno abbattuto la statua del mercante di schiavi Edward Colston, le scene iconiche dei manifestanti che gettano la statua nello stesso bacino da cui erano salpate le navi degli schiavi hanno dato un enorme impulso alla lotta. E dopo sette settimane i manifestanti stanno ancora scendendo in piazza. Sabato scorso migliaia di persone hanno marciato attraverso Londra e un'altra protesta si sta svolgendo oggi. I neri e i lavoratori di etnia minoritaria sono i più colpiti dalla pandemia della Covid-19 perché costituiscono gran parte della forza lavoro nelle professioni sanitarie e assistenziali. Sono anche sovrarrappresentati tra i lavoratori dei trasporti e delle consegne e spesso svolgono lavori scarsamente retribuiti e dove non viene praticato il distacco sociale. Per esempio, ci sono stati picchi di infezione tra la forza lavoro in gran parte immigrata, in uno stabilimento di lavorazione della carne in Galles e nelle fabbriche di abbigliamento della città di Leicester, dove la maggior parte dei lavoratori proviene dallo stato indiano del Gujarat. Un razzismo strutturale come questo richiede una trasformazione politica della società per sradicarlo e ci vorrà più della rimozione delle statue per raggiungere questo obiettivo. Le migliaia di giovani attivisti che hanno respinto la xenofoba campagna di Brexit e che hanno portato striscioni con la scritta i rifugiati sono i benvenuti qui, si stanno ora impegnando a sostenere Black Lives Matter. Compagni c'è molta strada da fare ma è stato fatto un buon inizio. Sbarazzarsi del razzismo significa lottare per rovesciare questo marcio sistema di sfruttamento. Buona fortuna a tutti voi, ovunque stiate lottando. Da Londra andiamo a Berlino, Germania. Saremo accolti da Yunus, un immigrato turco che studia e lavora all'università, membro del gruppo Rio e del giornale digitale Classic in classe. Ascoltiamo! Compagni, mi chiamo Yunus Usgur e vi mando i saluti internazionalisti dal cuore dell'imperialismo tedesco. Sono molto orgoglioso di partecipare a questo evento insieme ai socialisti rivoluzionari di tutto il mondo. I capitalisti vogliono scaricare la pandemia del coronavirus sugli sfruttati e gli oppressi. Sono soprattutto le donne e gli immigrati a pagare per questa crisi. Siamo i primi ad essere licenziati e siamo noi che paghiamo con la nostra salute, con la nostra vita, a lavorare in attività essenziali con cattive condizioni igieniche per i profitti dei capitalisti. L'esempio di Tönnis, la seconda azienda produttrice di carni in Europa, di proprietà del miliardario razzista Clemens Tönnies è particolarmente lampante. Nella sua più grande fabbrica in Germania, oltre 1500 lavoratori sono stati infettati dal coronavirus. La maggior parte di loro sono lavoratori migranti, rumeni e bulgari. Turnis ha costretto i lavoratori a continuare a lavorare per giorni e giorni, mentre il governo e i media borghesi si agitavano in modo razzista contro i lavoratori e li accusavano di aver introdotto il virus. I capitalisti usano divisioni razziste e sessiste per massimizzare i loro profitti. La burocrazia sindacale si rende complice, rifiutando di organizzare i settori precari invece di elaborare un piano di lotta insieme ai battaglioni pesanti della classe operaia, in modo che i capitalisti paghino per la crisi. Anche in Germania centinaia di migliaia di persone sono scese in strada con lo slogan «Le vite dei neri contano» per manifestare contro il razzismo e la violenza della polizia. Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad attacchi razzisti come quello di Hanau e a nuovi scandali che hanno coinvolto reti di estrema destra nella polizia, nei servizi segreti e nelle forze armate tedesche. Anche i sindacati dovrebbero convocare mobilitazioni, ma invece le burocrazie sindacali difendono la polizia. Ma noi diciamo chiaramente, la polizia non ha posto nelle nostre organizzazioni. La politica migratoria razzista dell'imperialismo tedesco e degli altri stati imperialisti europei ha causato innumerevoli morti nel Mediterraneo e ai confini europei. Ora la pandemia di coronavirus ha ulteriormente peggiorato la situazione delle decine di migliaia di rifugiati nei centri di detenzione. L'imperialismo tedesco, con la Merkel alla guida, vuole salvare l'Unione Europea come garante dei profitti e dell'egemonia della borghesia tedesca, soggiogando i paesi dell'Europa meridionale e orientale. Per noi né l'Unione Europea del capitale né l'utopia reazionaria del ritorno allo Stato nazionale possono essere una via d'uscita per la classe operaia, i giovani, i migranti e le donne. Solo una prospettiva anticapitalista, antiimperialista e internazionalista della classe operaia, indipendente da tutte le varianti della borghesia e delle burocrazie riformiste e al di là dei confini nazionali, può offrire una via d'uscita dalla crisi. Per questo lottiamo per la stessa prospettiva dei più grandi rivoluzionari della storia, come Lev Trotsky, per la costruzione di organizzazioni rivoluzionarie a livello nazionale e internazionale, nella prospettiva degli Stati Uniti Socialisti d'Europa. Questo è un motivo in più per lottare per la ricostruzione della Quarta Internazionale. Viva la solidarietà internazionale! Bueno, Nicolás, di Europa. Passiamo a America Latina, ma precisamente, Bene Nicolas, dall'Europa ora andiamo in America Latina, più precisamente in Brasile. Esatto Miriam, andiamo dal gigante del Sud America e iniziamo con Letizia Parks. È insegnante, redattrice di Escherda Diario, militante dell'MRT e della corrente Quilombo Vermejo. Insieme a Marcello Pablito Santos è autrice del libro Rivoluzione e Liberazione Nera, sulla storia della lotta nera in Brasile. Ascoltiamo allora Letizia. Buonasera, compagni e compagne. Le più grandi proteste di massa nella storia degli Stati Uniti contro il razzismo imperialista hanno influenzato e scosso il Brasile, dove ci sono state grandi manifestazioni contro il governo reazionario di Bolsonaro, Murao e i militari. Anche a causa della tragica situazione della pandemia che sta già facendo del nostro paese il campione dei morti e dei contagiati, la stragrande maggioranza dei quali sono neri, Migliaia di noi sono scesi in strada alle manifestazioni antifasciste e antirazziste, anche le tifoserie di calcio. Abbiamo gridato insieme per Joao Pedro e per tanti altri uccisi dalla polizia. Abbiamo gridato che le vite nere sono importanti. Quando ho visto il video di quella ragazza nera negli Stati Uniti che urlava «No justice, no peace», ho pensato alla situazione di tutte le madri brasiliane, che perdono i loro figli per mano della polizia, del lavoro precario, del coronavirus o anche del brutale sfruttamento capitalista, derubati fin dall'infanzia del diritto di vivere e decidere del loro futuro, come il piccolo Miguel, di 5 anni, che mentre la madre, una collaboratrice domestica, portava a spasso il cane della padrona, veniva abbandonato dalla stessa padrona da solo nell'ascensore e precipitato. Questo è il simbolo dell'eredità della schiavitù nella vita dell'immensa massa di donne nere, del dolore che sperimentano ogni giorno in Brasile. Queste tragedie capitaliste si verificano nel governo di Bolsonaro, un presidente che, pur negando i pericoli della pandemia, si è lui stesso contaminato, in un governo che è l'espressione più fascista del regime politico ereditato dal colpo di Stato istituzionale del 2016, un golpe elaborato dalla magistratura aristocratica e razzista che ha organizzato operazioni politiche per cambiare i governi contro la volontà del popolo, come abbiamo visto con l'arbitraria incarcerazione di Lula, un autoritarismo giudiziario razzista che imprigiona i neri in massa e che è stato rafforzato nei governi del PT. Oggi viviamo in un regime politico col ministro dell'economia ultraliberale Paolo Guedes che porta avanti privatizzazioni e riforme antioperaie che rendono precaria la vita dei neri. Un congresso con partiti che vendono i loro voti in cambio di regalie, una polizia razzista che organizza milizie per uccidere i giovani neri, criminalizzando la povertà con la scusa della guerra alla droga. Per questo continuiamo con tutte le nostre forze a chiedere che lo Stato conduca un'indagine indipendente per avere giustizia per Maria Franco, una consigliera psol nera e lesbica brutalmente assassinata. E non possiamo smettere di dire che questo è un regime protetto dalle forze armate che rimangono impunite per i loro crimini sotto la dittatura, con Murao come vicepresidente. Per tutto questo la nostra lotta è quella per far cadere non solo Bolsonaro e Murao, ma anche tutto questo marcio regime, sapendo che le soluzioni istituzionali come l'impeachment sono inutili per questo ci battiamo per un'assemblea costituente libera e sovrana che non solo cambia i giocatori ma cambia anche le regole di questo gioco aprendo la strada a una vera sovranità popolare che può decidere i grandi problemi delle masse lavoratrici in questo processo difendiamo l'auto-organizzazione dei lavoratori per lottare per un governo operaio di rottura con il capitalismo un sistema miserabile che usa il razzismo e il patriarcato per aumentare la precarizzazione la violenza e la miseria delle donne e dei neri. La lotta dei neri deve essere una lotta contro lo sfruttamento capitalistico. Ma va anche detto, se la lotta negli Stati Uniti ha avuto un impatto sui giovani e sui lavoratori qui, le centrali sindacali e in particolare il PT, attraverso il suo peso nei sindacati come la CUT, hanno agito per separare le lotte e chiamare i lavoratori a rimanere a casa a causa della pandemia, mantenendo una tregua inviolabile con il governo di Bolsonaro, in un momento in cui i giovani Raid in tutto il paese sono insorti in un forte sciopero in migliaia di giovani come Rappi, iFood o Uber Eats, per lo più neri. Questa passività elettorale e il boicottaggio delle lotte nei sindacati sono solo un'ulteriore espressione della politica di un partito che ha aperto spazio alla destra nei suoi governi, iniziando ad attuare piani di austerità, alleati con gli industriali dell'agroalimentare e il partito evangelico. La terziarizzazione aumenta in modo esponenziale, da 4 a 12 milioni di lavoratori sotto governi del PT e sotto il comando brasiliano avviene il massacro del popolo haitiano per mano delle truppe ONU ecco perché il riformismo e tutte le sue varianti sono incapaci di porre fine all'oppressione dei neri e delle donne perché quello che vogliono è amministrare il capitalismo i fronti ampi che cominciano a dispiegarsi arrivando persino a settori del PSOL insieme ai leader del colpo di Stato e gli uomini d'affari sono già il segno di una sconfitta annunciata L'unità di cui abbiamo bisogno è quella della classe operaia, una maggioranza di donne e di neri, accanto ai nostri fratelli sfruttati, bianchi, indigeni, LGBT e immigrati. Come diceva Lev Trotsky, per essere un rivoluzionario bisogna guardare la vita attraverso gli occhi delle donne. In questo momento di furia dei neri, di brutale violenza razzista e patriarcale, invito tutti a guardare la vita con gli occhi potenti delle donne nere, di tutto il mondo, che non hanno nulla da perdere se non le loro catene ora come ci ha detto Nicolás ci parlerà Marcello Pablito Santos membro del segretariato dei neri dell'unione dei lavoratori non docenti dell'università di San Paolo dirigente dell'MRT e fondatore del gruppo Chilombo Vermejo. ascoltiamolo, sì ascoltiamolo allora Buonasera compagni e compagni, nelle ultime settimane ho seguito la lotta dei rider delle app qui in Brasile e uno di loro mi ha chiesto, riesci a immaginare di lavorare con il cibo sulla schiena senza avere niente da mangiare? Si tratta della cosiddetta modernizzazione dei rapporti di lavoro, sostenuta da Bolsonaro e dalle sue riforme. No, questa non è modernizzazione, si chiama capitalismo. E l'eredità schiavista qui in Brasile fa sì che la stragrande maggioranza di questi giovani sia nera. Ed è per questo che nelle loro proteste sentiamo anche il grido «Le vite nere sono importanti». Comprendere cosa fosse la schiavitù ci aiuta ad avere più motivi per combattere il capitalismo, questo sistema miserabile che usa il razzismo per sfruttarci ancora di più. Utilizzando argomenti religiosi e pseudoscientifici, la borghesia ha cercato di giustificare la presunta inferiorità di milioni di persone sulla base delle loro caratteristiche fisiche. Questo per lasciare il posto a quello che Marx ha definito un pilastro decisivo dell'accumulazione primitiva del capitale e che è stata anche una delle più grandi atrocità della storia dell'umanità, la schiavitù di oltre 12 milioni di africani. In Brasile la fine della schiavitù è avvenuta nel 1888 e ci viene insegnato che ciò è stato opera di una principessa per nascondere la storia della lotta del popolo nero. La nostra storia è la storia dei quilombos, di zombie del palmares, della rivolta dei males, della rivolta di cibata, dei lavoratori che hanno difeso l'unità dei bianchi e dei neri all'interno dei sindacati. È la storia di un popolo che grida ancora oggi «Faremo palmares ancora una volta!». Il razzismo moderno si approfondisce con lo sfruttamento capitalistico, ancor più in Brasile, che è il più grande paese nero al di fuori dell'Africa, dove tutti i governi hanno tenuto i neri, ma anche gli indigeni, gli immigrati e gli abitanti del nord-est, nelle peggiori condizioni di vita. Come negli Stati Uniti, anche qui in Brasile sono state approvate alcune azioni positive, ma questo non ha cambiato la realtà dei 31 milioni di persone che non hanno i servizi igienici di base, dei 13 milioni che vivono nelle baraccopoli e che sono per lo più neri. Lo stesso PT, che ha approvato la legge delle quote razziali, ha applicato anche attacchi come la riforma della sicurezza sociale negli stati in cui governa. Per questo lottiamo per ogni diritto dei neri, ma il nostro obiettivo non è che i neri possano far parte della borghesia e della classe media, mentre la maggior parte della nostra gente vive nella miseria. Ecco perché lottiamo contro il razzismo in modo inscindibile dalla lotta contro il capitalismo. E in questa lotta non ci inganniamo, compagni, i poliziotti che si inginocchiano sul collo dei neri non sono nostri alleati. È un grosso errore che le correnti di sinistra qui in Brasile, come il PSOL e il PSTU, considerino i poliziotti come parte della classe operaia che dovrebbe essere all'interno dei sindacati. Ma ogni giorno nelle favelas noi perdiamo migliaia di giovani che vengono uccisi dalle stesse forze dell'ordine che organizzano le milizie, che sono le basi del bolsonarismo. In Brasile, come hanno fatto i lavoratori in sciopero negli Stati Uniti, dobbiamo chiedere l'espulsione della polizia da tutti i sindacati. Come diceva C. L. R. James, l'unico posto dove i neri non si ribellano è nei libri di storia borghesi. Per questo è necessario recuperare la storia del movimento rivoluzionario internazionale. Fin dai tempi della prima internazionale, con Karl Marx che ha sostenuto la lotta contro la schiavitù, così come nella guerra civile statunitense, contro il razzismo in difesa delle lotte anticoloniali, come in Cina e in India. Dobbiamo recuperare le battaglie della terza internazionale prima della sua degenerazione stalinista, quando difendeva con tutte le sue forze la parità di retribuzione tra bianchi e neri. E anche le battaglie della Quarta Internazionale, quando Trotsky ha detto che i lavoratori neri coscienti sono chiamati dalla storia a prendere il posto di avanguardia della classe operaia. Queste battaglie sono più attuali che mai. Contro ogni imperialismo e la loro spoliazione senza limiti, dobbiamo unire la nostra classe con tutti i popoli del mondo, unificando la classe operaia senza frontiere, combattendo per mettere forti partiti rivoluzionari sulla strada della ricostruzione della Quarta Internazionale. Bueno, Miriam, ya a Beh Miriam, de abbiamo già Ahora, sentito i nostri nos compagni in Brasile, saludo, ora le forze che compongono Unità, il Frente di Schierda Unità PDS, insieme al nostro partito, a il a PTS, ci hanno inviato i loro saluti, ascolteremo Giordano Celeste Fierro dell'MST, dell Juan Carlos Giordano di Schierda Socialista Camaradas, quiero acercarles el saluto a este acto internazionale. Voglio portarvi i saluti dei compagni dell'MST in Argentina e della Lega Socialista Internazionale a questo evento internazionale. In questo momento di forte crisi capitalistica, prodotto dalla pandemia, la risposta dei governi è di continuare ad applicare l'austerità e lo sfruttamento dei lavoratori, dei giovani e dei popoli in generale. Ma la risposta a queste politiche repressive, razziste e anti-operaie è la resistenza delle persone che si stanno mobilitando in diversi paesi, in tutto il mondo. Ecco perché oggi più che mai è necessario promuovere e coordinare ognuna di queste lotte da parte di chi di noi sta costruendo organizzazioni socialiste, anticapitaliste, politiche di sinistra per intervenire in questa situazione, compagni. I nostri saluti e buona fortuna per questo evento. A nome di Schierda Socialista, come parte dell'Unione Internazionale dei Lavoratori che pubblica la rivista Corrispondenza Internazionale, inviamo un saluto all'atto internazionalista dei compagni della frazione Troschista, della Schierda Diario del PTS argentino. Facciamo tutti parte della lotta contro la pandemia del coronavirus e la pandemia della fame, della miseria e della povertà che tutti i governi scaricano con l'appoggio della burocrazia sindacale. E facciamo parte anche noi di quella ribellione che ripudia tutto questo, come la ribellione antirazzista che ha messo all'angolo Donald Trump e tante altre espressioni di lotta. Chiediamo di lottare perché la crisi sia pagata dai capitalisti, non dai lavoratori. Per un piano di emergenza basato sul mancato pagamento del debito estero e sulla tassa sui grandi gruppi economici, banche e multinazionali. Per un movimento mondiale per una sinistra anticapitalista e socialista che lotti per tutto questo. Un saluto al vostro evento a nome di Schierda Socialista, come parte del Frente di Schierda Unità. Bueno, Nicolás, y ahora nos dará un de Bene Nicolás, e ora ci saluta dalla Uracania, dal del sud del Cipulia Cile, de mapuche, la terra delle comunità Camilla mapuche, Camila Delgado, del referente del PTR regione, regione, in quella regione e anche della schierda di Ario Cile. Vogliamo ascoltarla? L'ascoltiamo. Da Temuco, nel sud del Cile, vi mando un grande saluto internazionalista. Vivo nella regione di La Araucania, territorio ed epicentro della resistenza del popolo mapuche. Qui la violenza della polizia è sistematica, i territori militarizzati e chi lotta rischia di essere ucciso. Non dimenticheremo mai che sia la destra, sia i governi progressisti sono responsabili. L'impunità della polizia è un'impunità è stata una delle ragioni per cui ci siamo ribellati in ottobre, dove la bandiera Mapuche sventolava ad ogni manifestazione. A Temuco abbiamo anche abbattuto diverse statue e simboli colonialisti, come sta accadendo oggi in altri paesi. Qui è molto chiaro che i nemici della lotta per il diritto all'autodeterminazione nazionale e territoriale dei popoli oppressi sono i monopoli forestali, i latifondisti, i capitalisti e le loro forze repressive per porre fine all'oppressione, devono essere sconfitti. Non è un compito facile. Ma abbiamo visto nelle strade la forza della classe operaia, dei giovani e delle persone mobilitate. Ecco perché abbiamo messo alle corde il governo di Piniera. E abbiamo anche visto come i partiti riformisti e la burocrazia sindacale hanno impedito la caduta di questo governo. Lo stesso che oggi ci ha portato ad una catastrofe sanitaria e sociale senza precedenti. Lo stesso che tiene 2000 prigionieri della ribellione e anche i prigionieri Mapuche in sciopero della fame oggi. Chiediamo la loro libertà subito. La lotta per forgiare un'alleanza tra i lavoratori, i Mapuche e i giovani la condividiamo con i compagni del PTS dall'altra parte delle Ande. L'esempio degli operai di Zanon che hanno forgiato una profonda unità con la comunità Mapuche di quella provincia è di grande ispirazione per contribuire a forgiare quell'alleanza e a superare coloro che sostengono un governo criminale. È urgente prendere provvedimenti per costruire un partito rivoluzionario della classe operaia, una nuova sinistra, anticapitalista e rivoluzionaria. È un dibattito che stiamo aprendo insieme alle centinaia di compagni con i quali stiamo ancora promuovendo esperienze comuni di auto-organizzazione, come il Comitato di emergenza e salvataggio di Antofagasta, il Comitato per la Salute e la Sicurezza dell'Ospedale Barros Luco o la stessa Assemblea del Popolo di Temuco. Poiché milioni di noi si sono svegliati in tutto il mondo, oggi il compito è quello di avanzare e finire ciò che abbiamo iniziato, un abbraccio di lotta e internazionalismo. Bene Miriam, ora siamo ancora in America Latina. Dal Cile andiamo in Bolivia e ascoltiamo Carlos Cornejo, che ha fatto parte di quella gioventù indigena cresciuta a El Alto resistendo al colpo di Stato dell'anno scorso. Carlos è redattore della Scherda Diario in Bolivia e membro della Liga Obrera Rivoluzionaria con la Quarta Internazionale. Allora, sentiamolo. Bolivia, un atto Dalla Bolivia inviamo il nostro saluto all'atto internazionalista contro il razzismo e la violenza della polizia e al movimento di milioni di persone mobilitate contro la violenza della polizia e dello Stato. Lo facciamo in un momento in cui il crollo del sistema sanitario del nostro paese significa la chiusura degli ospedali a causa del contagio del personale. La gente muore nelle case e nelle strade. Le famiglie sono costrette a tenere i cadaveri anche otto giorni nelle proprie case, mentre il governo razzista di Janine Agnez mantiene una politica di privatizzazione e di usurpazione del diritto alla salute. Come l'ORSI ci stiamo battendo per lo scioglimento delle forze repressive, affinché il bilancio a loro destinato possa soddisfare le esigenze dei lavoratori, in particolare quelle degli operatori sanitari, che a causa della mancanza di sicurezza sanitaria sono morti a decine. Inviamo un caloroso saluto alle mobilitazioni di Black Lives Matter negli Stati Uniti e a coloro che lottano contro la polizia e la repressione dello Stato, perché la loro lotta è la nostra lotta. In Bolivia il colpo di Stato razzista e padronale ha lasciato decine di morti, feriti e torturati. Gruppi fascisti e religiosi hanno collaborato alla repressione picchiando le donne e i contadini indigeni, incarnando la brutalità razzista che è costitutiva delle classi dominanti e del loro apparato di repressione. In questo senso, le mobilitazioni contro il razzismo e la repressione della polizia negli Stati Uniti ci danno la forza di lottare contro il blocco politico del golpe, perché lo stesso imperialismo che ha ucciso George Floyd negli Stati Uniti è quello che ha promosso il colpo di Stato in Bolivia con l'aiuto dell'OSA e di Donald Trump al servizio del capitale bancario, finanziario e agroindustriale, settori dove si concentra la destra in Bolivia. Noi indigeni siamo orgogliosi della nostra identità, tuttavia la nostra condizione di lavoratori più precari nelle pulizie, nell'edilizia, nei lavori a giornata non è cambiata nonostante le politiche culturaliste che il MAS di Evo Morales ha promosso nei suoi 14 anni di governo. Credevano che facendo un patto con i capitalisti avrebbero potuto sradicare la violenza razziale e raggiungere il socialismo. Questa strategia si è rivelata impraticabile il 10 novembre scorso. Noi socialisti crediamo che il razzismo non finisca grazie a un patto con i razzisti, ma nelle strade, come milioni di persone hanno dimostrato negli Stati Uniti e nel mondo. Salutiamo tutte le lotte dei lavoratori che si stanno svolgendo nel mondo, difendendo la libertà delle migliaia di prigionieri politici che si sono mobilitati contro il razzismo negli Stati Uniti, in Bolivia e in tutto il mondo, avanzando verso l'auto-organizzazione indipendente per affrontare i governi che stanno scaricando la crisi della pandemia sulle nostre spalle. Perché le vite dei lavoratori sono importanti. Dobbiamo costruire una grande organizzazione internazionale dei lavoratori per affrontare i capitalisti e i loro stati che alimentano ogni forma di sfruttamento e di oppressione. Per tutto questo, viva la Quarta Internazionale! Bene, Nicolás, iniziamo con gli ultimi centrali interventi di questo evento. Sentiamo i compagni negli Stati Uniti. Bene, allora inizieremo da New York con Mike Peppas, medico fondatore del Comitato degli Operatori Sanitari del Mount Sinai Hospital membro di Left Voice. Salve compagni, mi chiamo Mike Pappas, sono un medico di New York e membro di Left Voice. Quando sono entrato a medicina, volevo fare il medico per poter aiutare la gente, ma cosa faccio quando durante la pandemia mi occupo di un paziente che ha un'insufficienza respiratoria, che sta per essere attaccato a un respiratore e mi chiede, chi pagherà per questo? Un altro mio paziente, 45 anni, ha preso un appuntamento proprio per parlare del Covid-19. Era molto preoccupato perché il suo anziano padre con cui viveva e di cui si prendeva cura aveva molte malattie croniche che lo mettevano a rischio di morire di Covid-19 se l'avesse contratto e mi disse «Ho paura di portare il covid a casa e di uccidere mio padre. Doveva andare al lavoro per pagare l'affitto, il cibo e le bollette». L'ultimatum del capitalismo americano Lavorare e rischiare la salute, o non lavorare e rischiare la sopravvivenza. Questo è il caso di milioni di lavoratori essenziali negli Stati Uniti che lavorano nei magazzini, nelle consegne, nei trasporti, nell'industria della carne, negli ospedali e nei campi a raccogliere la frutta e la verdura. Questi lavoratori sono sproporzionatamente neri, di colore, asiatici, senza documenti. Le comunità di colore più colpite dalla brutalità della polizia razzista e dall'incarcerazione di massa, dalla disoccupazione e dalla precarietà abitativa, dall'inquinamento e dagli ambienti tossici, hanno anche il doppio delle probabilità di morire di coronavirus. Il Covid-19 non fa altro che ingigantire il razzismo sistemico che è sempre stato il fondamento del capitalismo statunitense, forgiato sullo schiavismo. Nelle ultime settimane abbiamo assistito a una rivolta contro la pandemia all'interno della pandemia, cioè il razzismo sistemico e la polizia che giustiziano impunemente mille persone all'anno. La classe dominante ha bisogno della repressione razzista della polizia. La polizia protegge la proprietà privata, non le persone, e la classe dominante ne ha bisogno ora più che mai per mantenere l'attuale ordine economico. Le mobilitazioni di massa dopo l'assissigno di George Floyd hanno trasformato la scena politica. Noi operatori sanitari abbiamo condannato senza se e senza ma il terrore poliziesco e ci siamo uniti alle proteste. Abbiamo visto aumentare la brutalità della polizia nella misura in cui la gente si è mobilitata. Sono stato arrestato illegalmente dalla polizia di New York mentre facevo volontariato come medico alla disastrosa gestione della pandemia da parte di Trump, è seguita la più grande crisi economica dai tempi della Grande Depressione. Il governo ha battuto tutti i record con il suo salvataggio per le grandi imprese e ha utilizzato gli avanzi per mitigare l'impatto sull'occupazione e sul reddito dei lavoratori. Quasi 20 milioni di persone rimangono senza lavoro anche dopo la riapertura, il che significa che la maggior parte di loro rimane senza assistenza sanitaria. Mentre noi operatori sanitari sacrifichiamo letteralmente le nostre vite in prima linea per assistere i pazienti affetti da Covid-19, spesso privi di attrezzature adeguate, il Partito Repubblicano dà la priorità all'economia e manda i lavoratori a morire sul posto di lavoro. Questo dimostra che il governo si preoccupa solo di Wall Street. Cercano disperatamente un rimbalzo dell'economia, ma siamo noi, i lavoratori, a pagarne il costo con le nostre stesse vite. Francamente il Partito Democratico non è migliore. Mentre Trump trasuda retorica razzista ogni volta che apre bocca, i governatori e i sindaci democratici danno libero sfogo ai loro dipartimenti di polizia per reprimere le proteste. La brutale repressione che si è verificata al momento del mio arresto è avvenuta con il sostegno di un sindaco democratico e di un governatore democratico. I democratici al congresso, o coloro che si candidano per la carica, Giurano servizio a parole ai manifestanti, ma sono altrettanto responsabili del mantenimento di un sistema di oppressione e disuguaglianza che perpetua la povertà, il razzismo e la brutalità della polizia. Trump ha scatenato attacchi contro gli immigrati, si è vantato della costruzione del muro al confine con il Messico e ha tenuto i bambini in gabbia, bloccando nel contempo il nuovo arrivo dei rifugiati dall'America centrale, attraverso un accordo con il presidente messicano López Obrador. Biden e Trump incolpano la Cina per la crisi economica e per la pandemia, o i lavoratori messicani per i loro bassi salari. Il governo cinese non è amico dei lavoratori, con la sua repressione contro i manifestanti di Hong Kong. Ma quello che i democratici e i repubblicani nascondono è che sono i capitalisti americani, con il governo dalla loro parte, a mantenere i salari a livelli di povertà e condizioni di lavoro precarie. Dalle pagine della rete internazionale di Left Voice, la Schierda Diario, e con le organizzazioni politiche che animano i giornali della rete, abbiamo proposto un programma radicalmente diverso per affrontare la pandemia. Abbiamo spinto per tamponi di massa ovunque, DPI adeguati, congedi retribuiti e congelamento dei licenziamenti, nazionalizzazione di tutta l'assistenza sanitaria sotto il controllo dei lavoratori e comitati dei lavoratori in tutti i luoghi di lavoro per garantire la nostra sicurezza. La classe lavoratrice sta sopportando il peso della pandemia ed è bersaglio di una repressione razzista da parte della polizia. Siamo la maggioranza della popolazione e siamo noi che facciamo girare tutto. Negli ultimi due mesi c'è stato un drammatico aumento degli scioperi e delle azioni sul posto di lavoro. I lavoratori dei porti hanno chiuso 29 porti lungo la costa occidentale in solidarietà con il movimento contro il terrore poliziesco. I lavoratori stanno alzando la testa non solo per lottare per la sicurezza sul lavoro, ma anche per protestare contro la brutalità razzista della polizia. Il potere di sconvolgere l'economia è nelle nostre mani. Stiamo assistendo a un cambiamento a sinistra nella situazione politica, con molti sindacati che si mobilitano per le vite dei neri e votano per cacciare i sindacati di polizia dalla IEFL-CIO. Il futuro prossimo è maturo di crisi e contraddizioni. Probabilmente vedremo più disordini sociali e lotte di classe. Questo ci aprirà l'opportunità di riprenderci le nostre organizzazioni, i sindacati, che sono stati dirottati da una burocrazia marcescente che lega i nostri destini ai partiti dei padroni e gioca secondo le loro regole. Sono i militanti di base che possono portare a termine il compito di democratizzare e rivitalizzare i nostri sindacati, mettendo da parte i burocrati conservatori. Un compito difficile ma strategico per i socialisti di oggi. Dobbiamo riprenderci i nostri sindacati e trasformarli in organizzazioni di lotta di classe militante. Un pezzo centrale di questa battaglia è cacciare i poliziotti dai nostri sindacati. Dobbiamo guidare la carica dei membri del Consiglio Sindacale della King County, della Writers Guild East e della PSC CUNY, che hanno spinto per queste risoluzioni nei loro sindacati. La polizia è il nostro nemico di classe. Non hanno posto nella casa dei lavoratori. Ma dobbiamo andare oltre. Abbiamo bisogno di un partito di lavoratori e della popolazione di colore, indipendente dai democratici e dai repubblicani. Un partito che combatta per il socialismo. Posso solo immaginare l'enorme differenza che farebbe se nell'attuale clima politico ci fosse un partito veramente rivoluzionario per le strade, insieme alla classe operaia. Con Let's Voice stiamo cercando di aiutare a preparare un terreno fertile per la crescita di un tale partito negli Stati Uniti. Un partito che possa guidare la lotta per una società in cui le risorse siano distribuite secondo le necessità e non per profitto e in cui le prigioni e la polizia possano essere eliminate definitivamente. Beh, grazie Mike. E Nicolas, siamo ancora negli Stati Uniti. Ora ascolteremo un breve saluto da Manny, un giovane della comunità nera e membro dell'Assemblea Popolare formatasi nell'occupazione che è stata installata davanti al New York City Hall. Nicolas, per ripudiare il budget multimilionario che la polizia riceve. Ciao a tutti, mi chiamo Manny. Vi parlo da New York City all'occupazione del municipio che c'è qui, che abbiamo soprannominato Abolition Park. Siamo qui e da più di una settimana abbiamo allestito uno spazio per la massa di manifestanti e gente comune che lotta contro il suprematismo bianco, il razzismo e la brutalità della polizia. Abbiamo organizzato questo spazio non solo per noi, ma anche per le persone che non sono state fortunate come noi e attraverso questo costruiremo una coalizione di persone comuni, di manifestanti e organizzatori che combatteranno contro la brutalità della polizia. Siamo qui non solo perché siano tagliati i fondi alla polizia, ma perché sia abolita la polizia. Vogliamo abolire loro e il sistema capitalista che sostengono. Siamo qui per le vite oppresse in tutto il mondo e per le vite dei neri qui in America. Bene Miriam, continueremo con i giovani, lì dagli Stati Uniti. Ora, sempre da New York, Mariam Alanis, universitaria, membro di Left Voice, si rivolgerà a noi in questo grande atto. Mi chiamo Mariam Alanis, ho, ho 24 anni, sono queer e figlia di immigrati iraniani e sono entusiasta di parlare a questo evento internazionale con i socialisti di altri paesi che stanno combattendo contro la violenza razzista della polizia e il sistema capitalista. Negli Stati Uniti oggi siamo nel bel mezzo di quello che probabilmente è il più grande movimento nella storia del paese Milioni di persone sono scese in strada nelle ultime settimane. Le rivolte sono guidate da giovani della classe operaia nera, stufi del razzismo e della violenza della polizia. E questo movimento è pieno di giovani, da quelli che hanno organizzato la marcia del clima a quelli che hanno protestato contro i centri di detenzione dell'ICE. Siamo giovani che sanno che Stonewall, che ha dato inizio al movimento LGBTQ, è stata una rivolta e che vogliono lottare per una società dove la vita dei neri conta, ma non sono solo i giovani degli Stati Uniti. L'anno scorso abbiamo visto i giovani del Cile combattere la polizia per le strade, così come i giovani in Iran e in Libano. In questi paesi la gente lotta non solo contro il proprio governo e la propria polizia, ma anche contro il peso dell'imperialismo americano. In paesi come Cuba, Venezuela, Iran, dove vive la mia famiglia, la gente sopravvive giorno per giorno sotto le sanzioni degli Stati Uniti, che sono opprimenti, disumane. Quando combattiamo la polizia qui, combattiamo i massacri dell'imperialismo ovunque, noi giovani siamo in prima linea in questa lotta per le nostre esperienze di vita. Nei miei 24 anni ho già vissuto due crisi economiche. Quando la pandemia ha colpito duramente sono stata licenziata come milioni di lavoratori in tutto il paese. Negli Stati Uniti più del 20% delle persone d'età compresa tra i 16 e i 24 anni sono disoccupati, mentre tra i giovani di colore il tasso di disoccupazione si avvicina al 30%. Tra la comunità latinoamericana, soprattutto messicani e centroamericani, il tasso di disoccupazione del 37%. Le catene di debiti studenteschi, che non riusciremo mai a pagare, distruggono le nostre speranze per un futuro diverso. Sempre più persone capiscono che sta arrivando una crisi climatica che minaccia il nostro futuro. Ecco perché non è insolito per noi fare riferimento al socialismo, e scendere in strada. Negli Stati Uniti, l'immagine di George Floyd che implora per la sua vita sotto il peso della brutalità della polizia ha suscitato la reazione di milioni di persone. Per quasi due mesi abbiamo affrontato lo Stato notte dopo notte, mentre la classe dirigente ci ha gettato solo briciole pietose. È chiaro che non possiamo riformare il sistema che sta uccidendo i neri, tagliando i servizi di base nelle comunità oppresse e tagliando i posti di lavoro della classe operaia. L'intero sistema di polizia deve sparire. Dobbiamo abolire completamente la polizia. Ma questo richiede più di qualche taglio di bilancio. Richiede la fine di un sistema capitalista che ha bisogno della polizia per proteggere l'enorme ricchezza dei multimiliardari come Jeff Bezos. In queste ultime due settimane, un'occupazione fuori dal municipio di New York ha riunito molti dei giovani che hanno resistito al coprifuoco e che hanno affrontato gas lacrimogeni e proiettili di gomma in una città gestita dai democratici. A Seattle, i giovani non solo hanno preso possesso di un parco, ma anche di una stazione di polizia, organizzando la zona autonoma di Capitol Hill, un'area sotto il controllo democratico dei manifestanti, senza polizia. Ma i movimenti sociali da soli non saranno mai abbastanza. Le rivolte del passato, come la prima ondata di proteste di Black Lives Matter, Occupy Wall Street e le proteste anti-globalizzazione degli anni 90, ci hanno ispirato ma ci hanno anche insegnato che dobbiamo andare oltre per cambiare in modo significativo questo orribile sistema capitalista globale. Se vogliamo evitare la cooptazione, la stanchezza o la demoralizzazione che tanti altri movimenti hanno sperimentato, dobbiamo immaginare i passi necessari perché il movimento si radicalizzi, si espanda e adotti una prospettiva rivoluzionaria al di là delle aree autonome come Capitol Hill. Per farlo dobbiamo capire che per vincere la lotta contro il capitalismo e l'imperialismo, dobbiamo unire il nostro movimento con la classe operaia. Solo la classe operaia ha il potere di fermare le ruote della produzione capitalistica. Ma non possiamo combattere il capitalismo dall'interno di un partito capitalista. Il Partito Democratico vuole ancora una volta svolgere il ruolo di Becchino per le nostre lotte. I giovani mobilitati oggi nelle strade, quelli che si considerano socialisti devono sfidare la politica cinica del male minore che chiede il voto dei cosiddetti democratici progressisti. Il futuro è nostro e ne vogliamo di più. Vogliamo i nostri candidati socialisti veramente rappresentativi dei lavoratori e dei giovani multiraziali che scendono in strada. Vogliamo l'assistenza sanitaria pubblica e universale. Vogliamo università pubbliche gratuite. Vogliamo un alloggio per tutti. Vogliamo abolire la polizia, abolire l'ICE e aprire le frontiere. Vogliamo la totale emancipazione dei neri, dei latinoamericani e delle donne. Vogliamo diritti per chi non ha documenti. Vogliamo la liberazione delle comunità LGBT e vogliamo salvare il pianeta dalla catastrofe climatica. È necessario confrontarsi con il potere dei superricchi, che sono tali grazie al potere del capitale finanziario e allo sfruttamento della classe operaia in tutto il mondo. Per questo abbiamo bisogno di un partito indipendente, rivoluzionario, operaio, che combatta per il socialismo. Un partito che sia in grado di coordinare questi sforzi a livello nazionale ed internazionale. Contro la polizia e le forze armate, contro le frontiere, le sanzioni e le bombe. Il Partito Democratico, anche sotto l'ala progressista di Bernie Sanders, non sarà mai quel partito. Sono una militante dei DSA, che sono la più grande organizzazione socialista del paese, con 70.000 membri. I giovani che stanno aderendo al socialismo sono arrabbiati con l'establishment politico e credono che dovremmo definanziare la polizia. Penso che i DSA dovrebbero rompere subito con il Partito Democratico, smettere di sostenere i candidati democratici e mettere tutte le loro risorse nella costruzione di un partito socialista indipendente. È innegabile che stiamo vivendo un momento storico. La nostra generazione non si fida più della polizia, dei partiti capitalisti e dello status quo. Sempre più persone rifiutano l'idea che la rivoluzione sia impossibile. E mentre vi parlo, i giovani della classe operaia nera sono in prima linea. I giovani e gli studenti americani radicalizzati come me sono stati in prima linea nelle grandi lotte del passato. Dai sit-in e picchetti durante il movimento per i diritti civili alle rivolte studentesche contro la guerra del Vietnam. Ma una rivolta non basta. Dobbiamo lottare per schiacciare il sistema capitalista una volta per tutte. Sotto questo nuovo risveglio politico abbiamo il compito storico di unire questo movimento con la classe operaia rivoluzionaria. Siamo l'eredità di Marx, Lenin, Trotsky e Luxemburg. Vogliamo iniettare nuova energia nel movimento dei lavoratori. Un futuro socialista è all'orizzonte e noi siamo qui per lottare per esso. Bene, e per chiudere questo evento andiamo sulla costa occidentale degli Stati Uniti, a Los Angeles, dove ci parlerà Giulia Wallace, un attivista antirazzista della comunità nera, militante trotschista da vent'anni e membro di Left Voice. Ascoltiamo Giulia allora. Mi chiamo Julia Wallace. Sono un'attivista antirazzista. Sono tra i fondatori di Left Voice e sono una trotskista da vent'anni. Sono cresciuta in un quartiere popolare nero di Los Angeles e mia madre è stata insegnante presso le Freedom Schools della Federazione della California del Sud del Black Panther Party. Come molti neri negli Stati Uniti, ho vissuto e affrontato il razzismo e la violenza per mano della polizia. E oggi sono molto ispirata nel vedere tanti giovani neri per le strade insieme a milioni di altri contro la, polizia, contro la brutalità della polizia e il razzismo del sistema. Negli ultimi 100 giorni ci sono state manifestazioni in 2500 città e paesi in tutto il mondo e negli sono Stati Uniti. Sono state guidate da, proud, proud, da proud, giovani proud, precari e neri e di colore. Hanno, hanno lanciato slogan come le vite nere contano e abolire la polizia. Sono stati implacabili nel mettere in discussione il razzismo di questo la sistema e la polizia corrotta. La polizia è sempre stata una forza di occupazione razzista, corrotta e assassina nelle comunità nere. Hanno torturato, picchiato e ucciso giovani di colore. Hanno umiliato e attaccato i giovani trans. Hanno attaccato i disabili e gli anziani e anche i giovani senza tetto, compreso Derek Chauvin, il poliziotto razzista e sadico che sorrideva Floyd, mentre uccideva George Floyd, soffocandolo a morte in pieno giorno affinché tutto il mondo lo vedesse. Pensava di poterla fare franca. Invece c'è stata una furia che si è scatenata. La furia della gente è esplosa, non solo contro la polizia di Minneapolis, ma contro la polizia del mondo. Reliquie della schiavitù sono state abbattute davanti a folle di giovani che applaudivano. I distretti di polizia sono stati rasi al suolo, le auto della polizia sono state bruciate, i negozi come Target sono stati bruciati con un sostegno di massa, strade e interi isolati sono stati conquistati e occupati. L'omicidio di George Floyd ha scatenato una furia che non si vedeva da decenni, contro l'assassinio di George Floyd, ma anche contro la pandemia e la crisi economica, tutte cose che il capitalismo non può risolvere. La polizia non può essere riformata. Il capitalismo americano è razzista fino al midollo perché è stato fondato sulla schiavitù. Lo schiavismo aveva lo scopo di supersfruttare il lavoro schiavile per i profitti dell'industria del cotone, che riforniva gran parte della moderna industria inglese del tempo. Come diceva Marx, senza la schiavitù non ci sarebbe stato il cotone, senza il cotone non ci sarebbe stata l'industria moderna. Fin dall'inizio del paese, i capitalisti americani, i proprietari di schiavi, hanno preso tutte le misure possibili per mantenere la classe lavoratrice divisa ed evitare che si sollevasse un'ita, dalla creazione di pattuglie per gli schiavi alla polizia all'istituzionalizzazione del razzismo nelle loro leggi. Hanno sfruttato e torturato gli schiavi neri che lavoravano nei campi, rendendo ricchi i capitalisti e i proprietari di schiavi degli Stati Uniti. Quando lo schiavismo fu abolito, crearono le leggi Jim Crow. Quando dovettero fare un passo indietro per via della lotta per i diritti civili, hanno creato altre leggi per emarginare e attaccare i neri e hanno usato la brutalità della polizia per mantenere il razzismo. I lavoratori bianchi venivano pagati per la loro compiacenza, con piccoli privilegi e allo stesso tempo intimiditi da quegli stessi agenti di polizia nel caso si opponessero. L'obiettivo dei capitalisti era quello di impedire che i poveri, gli sfruttati, e le altre persone oppresse si riunissero. Ancora oggi i neri sono pagati meno dei bianchi per lo stesso lavoro, hanno tassi di disoccupazione più elevati, ci sono più senza tetto neri, i neri vengono uccisi in modo sproporzionato dalla polizia. Il razzismo permea ogni aspetto della società. Nonostante ciò, ci sono ancora numerosi esempi di bianchi e neri che lottano insieme contro il razzismo. La lotta multietnica che si sta svolgendo oggi è il peggiore incubo per la borghesia americana. Sia i democratici che i repubblicani mirano a sedare questo movimento, ma hanno strategie diverse. I repubblicani, sotto la guida di Trump, hanno abbracciato apertamente i suprematisti bianchi con la retorica più violenta e bigotta Trump ha fatto appello alla Guardia Nazionale e ai militari per far cessare le proteste ha minacciato se iniziano a saccheggiare poi inizieremo a sparare citando un capo della polizia razzista dei tempi della lotta per i diritti civili Invece i manifestanti sono diventati ancora più audaci e costringendo Trump a ritirarsi nel suo bunker come il codardo che è. La sua retorica incoraggia ancora i suprematisti bianchi che hanno continuato ad attaccare e ad uccidere i manifestanti insieme alla polizia. La strategia dei democratici, d'altra parte, è stata quella di assecondare, cooptare, cercando di mascherare i loro anni di attacchi alle comunità nere. I democratici hanno contribuito a facilitare massicci tassi di incarcerazione, gentrificazione e hanno protetto la polizia omicida, come Derek Chauvin che ha ucciso George Floyd. In entrambe le amministrazioni Clinton e Obama, i neri hanno subito sfratti, pignoramenti e attacchi senza precedenti. Ora, i democratici inginocchiati sul pavimento del congresso pretendono di sostenere il movimento. Nel frattempo al calare della notte fanno lanciare gas lacrimogeni sui manifestanti e li fanno picchiare per le strade. Il candidato presidenziale del vicepresidente Joe Biden ha detto al movimento Black Lives Matter la polizia dovrebbe sparare i neri alle gambe piuttosto che al cuore. Che pagliaccio razzista. È per costui che la burocrazia sindacale, le ONG e le organizzazioni no profit si stanno preparando a fare campagna. Non ci faremo comprare da deboli concessioni per sostenere la nostra oppressione. Nessuno dei due partiti capitalisti può risolvere i problemi della crisi, del razzismo sistemico o della brutalità della polizia. Per porre fine al razzismo sistemico e alla brutalità della polizia abbiamo bisogno di una strategia di liberazione. Abbiamo bisogno di una strategia che combatta sia il capitalismo che la polizia. La polizia che li difende è così che ci liberiamo, organizzandoci come classe operaia. Come la pandemia di coronavirus ci ha dimostrato, i padroni non sono essenziali. La classe operaia è essenziale. I lavoratori possono fermare gli ingranaggi del capitalismo e non solo i lavoratori possono organizzare tutta la produzione e la riproduzione al servizio di tutte le nostre vite e non al servizio dei profitti dei capitalisti. I lavoratori sindacalizzati non, stabili e precari, possono organizzarsi e lottare contro il razzismo nei nostri luoghi di lavoro e nelle nostre comunità e contro lo sfruttamento dei padroni. Dobbiamo anche combattere la burocrazia sindacale che si rifiuta di mobilitare le nostre fila per proteggere i posti di lavoro e difenderci dall'austerità imposta sia dal Partito Democratico che da quello repubblicano. Noi, classe operaia e oppressi, abbiamo bisogno di un partito politico indipendente dai capitalisti e dagli imperialisti. Senza poliziotti, senza padroni, senza bigotti come membri. Dobbiamo organizzarci politicamente, nelle strade e nei luoghi di lavoro, per un partito che rappresenti i nostri interessi. Costruire un partito rivoluzionario nella più grande e pericolosa potenza imperialista del mondo è una sfida enorme, ma avrebbe conseguenze storiche. Questa sfida è inseparabile dalla costruzione di un partito internazionale della classe operaia che, che è per noi. La quarta internazionale è così che Trotsky e i trotskisti americani dell'originale Workers' Socialist Party hanno compreso il loro compito alla fine degli anni 30. La nostra organizzazione, la frazione trotskista, insieme alla nostra rete di giornali online, la Izquierda Diario, che pubblichiamo in 14 paesi diversi, cerca di raccogliere questa sfida internazionalista. Siamo d'accordo con la strategia generale per rovesciare il capitalismo e costruire il socialismo su scala globale come è stata All delineata da Trotsky invitiamo tutti i giovani di strada, i socialisti, gli attivisti neri e di colore che combattono la brutalità della polizia, i lavoratori che si ribellano alla loro oppressione capitalista, a ricostruire con noi la quarta internazionale. Il razzismo in qualsiasi forma è il nemico della classe operaia e i poliziotti razzisti violenti sono una componente chiave dello sfruttamento capitalistico. Dobbiamo distruggere il razzismo e abolire la polizia con la solidarietà e la militanza proletaria, internazionale. Continuiamo la lotta di quei rivoluzionari che ci hanno preceduto per costruire un futuro socialista e lasciamo che i capitalisti tremino perché dovrebbero avere paura, perché non ci fermeremo per niente di meno che la fine completa del razzismo, della polizia, del capitalismo e dell'imperialismo, per un movimento operaio internazionale degli oppressi, per la rivoluzione socialista. Come ha detto Karl Marx nel Manifesto Comunista, e come ha scritto la rivoluzionaria nera Assata Shakur nella sua prefazione al libro Non abbiamo niente da perdere se non le nostre catene. Abbiamo un mondo da vincere. Vi salutiamo ringraziandovi tutti per la vostra partecipazione e prevediamo di incontrarci di nuovo alla fine di agosto nelle attività internazionali che stiamo preparando per l'ottantesimo anniversario dell'assassinio di Liev Trotsky da parte di un agente stalinista per discutere l'attualità delle sue idee alla luce dell'attuale grave crisi capitalistica che stiamo attraversando. Beh, grazie mille. Desideriamo ringraziarvi in modo particolare con Nicolas per aver partecipato a questo evento internazionale. E come ci stavi dicendo? Alla prossima!